vado a vedere le news allora la notizia super bella è che appunto uscirà questo nuovo film della saga di Romero ma voi direte ma Romero è morto campione del mondo beh non proprio del mondo però del mondo italico sì grande Massimo grazie che sei venuto qua eh, ti sei perso la, la, la mia prima avevo la bandiera addosso <ride> la bandiera dell'Inter allora Romero è morto da circa 4 anni Quindi voi direte Ma come cazzo è possibile che esca un nuovo film di Romero? Eh, andiamo a scoprirlo insieme Cosa scegliamo? Bad taste? Scegliamo... Ma io mi chiedo Ma un sito che si chiama Tom's Hardware Cazzo... Cazzo c'è zecca con i film horror Andiamo su Empire Che mi sembra... Allora Ah, ma questo è inglese No, dai, no, non è... Ma sì, facciamo finta di capire l'inglese. Allora, nuovo film dedicato alla saga di Romero, grazie per i cuori nerazzurri, non se la prendono tutti quelli che guarderanno anche il video in differita, se non sono tifosi dell'Inter. Si chiamerà Twilight of the Dead, che chiaramente... Per tutti gli odiatori della saga di Twilight eh, diranno, ma che brutto, mi ricorda Twilight, ma fregatene voi di, di questa cosa, anch'io ci ho pensato, ma cazzo, sembra Twilight, eh... scusate. io sapevo che c'era un altro film in ballo che volevano girare la fig il figlio e la figlia una roba del genere non mi ricordo se ha un figlio o una figlia Romero sta di fatto che questo ehm, è diciamo benedetto questo film dalla moglie di Romero la moglie di Romero Ovviamente non erano separati, quindi penso insomma che conoscesse bene le volontà, la volontà del, del marito. E', e un'altra cosa figa, oltre alla, alla benedizione della... mettiamo la foto così, un po' più carino. Ecco, va, va, va, sembro quasi un giornalista di quelli seri. Ehm l'altra cosa figa è che questo film Twilight of the Dead cioè il crepuscolo dei morti dei morti viventi insomma dei morti in realtà eh, è, un, è un film che Romero ha scritto cioè il soggetto, il trattamento di questo film ha scritto Romero insieme, allora mi sembra insieme a Paolo Zelati che è un, un critico cinematografico non che non so se ho spento la musica o abbassato il punto che non si sente più un critico cinematografico che beh, insomma, penso conoscesse Romero e hanno scritto insieme l'inizio della, della storia e poi Romero purtroppo è morto e con la benedizione appunto della moglie e tutto questa cosa è continuata, Zelati ha finito la, la, il racconto e, e diventerà un film. Sono, alle, sono alla ricerca, da quanto traspare da questi articoli e le dichiarazioni della moglie, sono alla ricerca di un, un uh, regista Per cui, ecco, questa scelta mi, mi incuriosisce molto Cioè, questa scelta che loro devono fare eh, Giustamente mancava solo il tramonto Bravo Lorenzo, grande, che sei sul pezzo, cazzo Cazzo, vedi che, oh, che figata Speriamo di aver trovato un altro di noi quello che, manca, eh, quello che volevo dire è che secondo me è proprio è cruciale. Cioè io ho una grande attesa per quale sarà il nome scelto per dirigere il film di chiusura della saga di Romero. Io apprezzo tantissimo questa operazione perché è un'operazione estremamente romantica, estremamente da amanti del cinema horror e e quindi, soltanto raddrizzo qua, mi sembra un po' ah no, tra l'altro c'ho il tasto destro, c'entra orizzontalmente, basta fatto. È, una, è una cosa fighissima adesso, poi non lo so, ditemi anche voi in chat che cosa ne pensate cioè qual è un regista che vedreste bene per dirigere un film che è il film di chiusura della saga dei morti viventi di Romero e che è stato scritto inizialmente da Romero e, e Zelati e finito da Zelati che è un italiano ragazzi eh? cioè quindi poi vabbè dal cognome anche Romero sembrerebbe un italiano o un italiano o comunque uno di queste parti eh, di origine insomma eh... che nome? che nome? Guarda, è veramente una roba Cioè, è difficilissimo rispondere a una cosa del genere cioè che regista può fare grande Dani o eh vedrei bene Neil Blomkamp che è il regista di questi film di fantascienza adesso non me ne veng me vengono mente il nome però li vado a vedere perché è, un è, un bel è, una è una bella suggestione quella che hai tirato fuori tu Dani grazie di essere arrivato se no mi sentivo veramente solo anche se Lorenzo è una buona compagnia eh, District 9 bellissimo film di fantascienza e Elysium, bellissimo film di fantascienza Con Mad Damon E eh, Chiappi, Chiappi Chiappi Chiappi Chiappi Chiappi Sempre, vabbè, Humanroid si chiama in realtà è in italiano Però eh, il personaggio si chiama una roba del genere Tra l'altro in questo film ci sono anche i... Come si chiamano? Due cantana, ci sono dei personaggi assurdi. Comunque, tutti e tre i film sono belli. Pazzesco quanto è bravo. Poi lui ha anche un film precedente... Ha anche un film che, che io non ho visto, che si chiama Conviction. Che, che, che è uno short, ah, ecco perché non l'ho visto. I short sono difficili da trovare. Eh. Comunque, eh, Broncamp non ha in cantiere, ha già pronto, sta per uscire Demonic. Il suo primo film horror, quindi sono molto contento perché è un regista così bravo, che fa tre film di fantascienza così belli, con grande stile, con grande bravura, eh, fa Demonica che è un film horror, allora sì cazzo, c'è ragione Dani, è il nome perfetto, per, eh, perché è molto serio, è molto mi piace perché... E prende molto seriamente il suo lavoro eh? e c'è una grande mano, un'impronta un su, sui suoi film. Quindi va bene, è un'ottima un proposta. Scrivi alla moglie di, di Romero e digli, digli la tua idea, magari la prende in considerazione. È un grande lascito, è un grande onore per il regista che farà questo film eh, concludere questa saga, io penso. Al di là del compenso, al di là degli introiti economici. Uh, ecco, in questa in questo contesto, in questo contesto eh, trovo assurdo eh, che giovani di oggi diano mh, dei meriti spropositati alla saga The Conjuring. Ok? Quindi quando uscirà The Conjuring 3, che tra l'altro diretto non è diretto da James Wan, ma è diretto da un regista che ha già dimostrato di non avere grande talento eh, The Conjuring 3 spopolerà, farà un sacco di soldi eccetera probabilmente questo film non avrà tutto questo successo avrà grande successo perché c'è una grande storia di fan dagli anni 70 ad oggi anzi 69 mi sembra che sia 68 o 69 il primo film di La Notte dei Morti Viventi che tra l'altro è il film che io cito sempre come il mio film horror preferito è, è, se, se devo scegliere Dico sempre Romero. Per me Romero è sempre stato un grande punto di riferimento cinematografico. Mi è sempre piaciuto la, proprio lo stile, la semplicità. Eh, è proprio il top assoluto, mm, mi piacciono però ecco. Non, poi in realtà non ho un film però, appunto, se devo scegliere, scelgo quello. Tra l'altro, non ho un'edizione così, così bella di, di, Ho un DVD normale. Mi piacerebbe avere qualcosa di un po' più serio. E, quindi questa è la fantastica notizia. Scusate, intanto devo leggere una roba. Se volete farmi delle domande riguardo ai film di zombie, eccetera, eccetera. Poi vi voglio dire anche un'altra cosa su film interessanti, registi interessanti che fa, hanno fatto che vorrei che facessero degli horror. minchia che papiro che mi hanno scritto ehm... e niente mi sembra, mi sembra una notizia stra-stra-stra-stra-figa, no? Che Purtroppo devo scappare, sto per tornare a Verona, vedrò il video in differita. Grande, grande, dai, comunque non dura molto, perché... Appunto, oggi sono andato a festeggiare lo scudetto in Piazza Duomo. Non è che io sia un fanatico, però ci ho portato il bambino, che... Mio figlio ha sei anni, il suo primo scudetto, insomma, ci stava. Ci ha messi la maglietta dell'Inter. A me stava un po' stretta, sembrava una salsiccia. <ride> però l'ho fatto per... Eh... Per fare il padre, è giusto così, insomma mm, Detto ciò, sono contento Perché mi piace l'idea di vedere la Juve perdere Spero che finisca fuori dalla Champions No, vabbè, qua ho perso qualche iscritto sicuro Ma vabbè, fa niente Se, se uno si disiscrive solo per questo È un povero coglione eh, Grande cosa, grande cosa Vediamo qua se torno Ah, torno, ok Perché uh, a volte tornavo su questa schermata E spariva completamente la chat Boh Allora, bravo, hai tirato fuori un bel argomento Lorenzo, io tra le cose forse ho più paura per gli effetti speciali che metteranno perché se li fanno troppo visibili non è il massimo, non ho capito cosa intendi se visibili, cioè a me un effetto speciale fatto bene, che si vede bene mi piace, soprattutto se è analogico, eh, scusate se è, se è fatto a mano no? con... con eh con lattice, plastiche, insomma come si facevano una volta e come ancora qualche regista comunque ama fare. Oppure ci sono delle ottime soluzioni eh, di mix tra l'effetto manuale e l'effetto digitale, ci sono degli ottimi risultati in alcuni film, quindi a me il digitale mi piace quando... Va magari a sopperire un attimo, cioè a modificare, a migliorare alcuni aspetti eh, però non è pesante. Quando invece fai tutto in digitale e lo fai pure male, c'è questo effetto fittizio bruttissimo. Eh, per me il film. Eh, un film di zombie può anche non avere neanche un morso, non so come dire, è, è una provocazione, la mia, chiaramente? Perché nel cinema di genere eh, un po' insomma, uno si aspetta un po' di sangue, però si può comunque raccontare delle storie tremendamente spaventose e anche di zombie. Secondo me, senza neanche dare, senza neanche dare o vedere un morso in una scena. Poi è chiaro che ci saranno dei morsi, ci saranno dei, dei, degli ammazzamenti, eccetera. Ma poi, come, come ben sapete, a, farla, a farne le spese sono sempre di più gli zombie nei film di Romero che gli umani quindi, ehm. <ride> Perché poi gli, gli zombie fin di eh, acquisiscono un'identità tale per cui nel momento in cui vengono uccisi ti senti anche un po' in colpa. Cioè ti sembra quasi una guerra tra specie. Tra, tra... Romero ha sempre trattato gli zombie come se fossero una specie diversa che è destinata diciamo, a popolare il mondo dopo gli umani. Quindi... Come se fossero appunto una, una, una questione evoluzionistica quasi del, della storia. Quindi. Ah, per, eh, grande Lorenzo, per visivi intendo non fatto bene, scusa, va benissimo, ho capito. Comunque sì, l'importante è che siamo fatti bene, bravo, sono d'accordo con te, speriamo che sia così. Ti do un saluto e. E grazie mille per essere stato qua, sappi che comunque facciamo diverse live, non tantissime Insomma io sto cercando di aumentare il volume delle live Mi trovi anche in live su Instagram ogni tanto, dipende dal tipo di live E puoi leggere le mie recensioni su, sul sito e, e niente, poi non so se vai su Facebook, trovi anche lì Grazie mille per essere stato con me, grazie per l'iscrizione E sappi che puoi anche abbonarti se hai Prime, ciao e niente allora rimetto la musica e aspetto che qualche ragazzotto qua che mi sta seguendo magari in live mi, mi scriva qualcosa così per farmi anche un po' compagnia sto ancora a dieci minuti sto ancora a dieci minuti bellissima la proposta di di far fare il film a Camp. Eh, perché è un, è, un, è un grande Thomas sei arrivato adesso immagino sì, perché se no mi avresti salutato non hai visto la, il mio esploat con la, con la bandiera dell'Inter sulle spalle eh, ma che cazzo succede? volevo mettere la musica come nessuna connessione disponibile ma sarai proprio zozzo dentro io metto una roba ragazzi pagatemi un abbonamento a spotify no per fortuna maledetto milanista non sai quante te ne stanno dicendo in piazza del duomo in questo momento comunque stavamo parlando del nuovo film twilight of the dead che uscirà l'ultimo film della saga di, di George romero mi sembra una bella notizia insomma <ride> allora, oggi, vabbè, oggi c'è stata sta cosa Se no avrei organizzato anche una live dove avrei parlato di due film Che sono Alone, Sputnik E non penso che parlerò di Saint Maud per un po' Perché Saint Maud è uno di quei film dove secondo me bisogna spoilerare tanto per parlarne anche se non è che poi ha una storia così profonda però se, non, se una persona non l'ha visto per me è molto difficile parlarne senza, senza rischiare di andare vicino allo spoiler quindi preferisco per adesso tenermelo lì, magari quando uscirà un'edizione un, un video nel caso mi, arri mi arrivasse potrei fare, ma anche se non mi arriva, cioè anche se la comprassi io eh, potrei fare una, una live dove spoiler a quel punto magari il film è in giro da un po' magari se lo mettessero tra un po' magari gratis eh, compreso diciamo nell'abbonamento Prime o, o Netflix da qualche parte allora sì. Eh, potrei parlarne un po' di più comunque è un film che ho apprezzato moltissimo anzi penso che sia uno di quei classici film che apprezzerò ancora di più la seconda visione che spero ci sarà perché mh, non è banale come è fatto secondo me e ci sono delle cose che si possono cogliere di più in una seconda visione quindi Saint Maud tanta roba tra l'altro di una donna io faccio tantissimo il tifo per le donne registe perché mi piace mi piace proprio il fatto che si riprendano uno spazio che gli è sempre stato negato eh, come in tutti gli altri ruoli della società e in questo campo se lo stanno molto lentamente perché la sproporzione tra registi uomini e registi donne è enorme come, per, come politici donne, politici uomini eccetera eccetera eccetera però appunto io faccio il tifo perché fa solo bene avere un punto di vista mm, di questo tipo ecco mm di tutti i tipi ecco, di che tutti le tipi, i tipi di persone di esseri umani possano dire alla loro se volete se volete vi dico che cosa penso così per fare un po' di attualità a proposito di esseri umani e di diritti se volete vi dico cosa penso del discorso di Fedez del primo maggio però dovete non so spolliciare anche se qua non si, non si può spolliciare Fatemi sapere, tanto sono qua Do Voglio dare un'occhiata all'articolo Allora, ho fatto questa nuova grafica, guardate che bello Ok, possiamo scorrere e vedere, ma quanto è carino Possiamo scorrere e vedere insieme le cose Era del 68 il film, il primo film, che poi è il mio film preferito Fammi sapere, ha scatenato il finimondo, ha dato una fortissima. Poi, vabbè, ci fu il famoso film di Zack Snyder che tutti si indignarono, ma io penso che non c'è nulla da indignarsi. Ha fatto un film carino, Zack Snyder, nulla di eccezionale, eh, con dei momenti anche molto, molto belli esteticamente, e montaggio anche, musica. Insomma, sono delle cose fighissime. Mi è piaciuto molto nell'Alba dei Morti Viventi di Zack Snyder. Eh, il 2014 è il, il film di Zack Snyder Mi è piaciuto molto Un montaggio fatto con la, la canzone di Johnny Cash eh, Si chiama, mi sembra, The, The, The Man Comes Around Una roba del genere Si chiama la canzone di Johnny Cash È Una canzone bellissima, io amo Johnny Cash e, e ha montato tutti i pezzi di telegiornali e repertori finto repertorio o repertorio anche vero forse per far vedere la, diciamo, la, eh, il mondo che va a rotoli per colpa de, dell'invasione degli zombie insomma dell'epidemia zombie grande eh, Davide Watch Film il mio super patron grande forza Inter sempre ma forza anche alle altre squadre eh, oneste <ride> <ride> ma no forza, forza eh, voglio fare il diplomatico forza a un calcio pulito e meno come quello che è adesso quindi cioè, lo dico da, da persona che ha appena vinto lo scudetto, da tifoso che ha appena vinto a me questo è un calcio che non piace troppo, cioè, era rovinato già da, da decenni però sarebbe bello tornare al calcio di una volta Uh, però vabbè insomma ci sono anche tante cose buone invece in calcio moderno come, in come nel cinema quindi insomma cerchiamo di non essere sempre i soliti che dicono quindi forza niente, andiamo avanti e... e speriamo la Juve fuori dalla Champions <ride> quando dico queste robe penso ah cazzo mi si disiscrivono due gobbi tra poco <ride> Due gobbi perché non è che ho molti iscritti. Comunque, il Fit Snyder ha questo montaggio con pezzi di telegiornale con la canzone di Jenny Cash. Bellissimo. Oppure scene d'azione all'inizio, soprattutto in cui l'infermiera viene assalita dagli zombie, corre in macchina, sono, sono fatte bene dai. Sono un po' tamarruse, cioè, però sono fatte bene, sono divertenti. C'è del mestiere, c'è della. Mh, odio, mh, insomma. Si sporca le mani e anche molto belle le parti finali in cui bardano questo pullman, lo, lo, lo rinforzano come una specie di carro armato, una scena, una scena che richiama un po' Lei Team, no? non so se vi ricordate, Lei Team che era questo telefilm di questi reduci del Vietnam eh, braccati dal governo che ogni volta che devono scappare da qualche posto prendono un furgone dei gelati e lo trasformano in un fucking car armato che spacca tutto <ride> e, e quindi il più grande Sara un abbraccio ai miei sostenitori donatori eh, streamlabs eh, no, no. quindi figata insomma per me è divertente ecco questo nuovo film che uscirà Army of the Dead ho paura che sia veramente troppo troppo tamarro però non voglio giudicarlo adesso una cosa la giudico sicuramente una tigre tra l'altro una tigre bianca che si vede nel trailer una tigre zombie allora l'idea mi piace tantissimo eh, dell'animale zombie cani zombie di Resident Evil eh, ci sono tante... I mezzi cani di, del ritorno dei morti viventi Non so se ve li ricordate i mezzi cani Che quando cadono per terra Tagliati a metà continuano a baiare <ride> Così eh, Bellissimi quindi mi piace l'idea Della tigre bianca zombie Però eh, È fatta di merda Ragazzi cioè ve lo faccio dire Magari un giorno faccio Una live con il mio amico Alessandro Tagliabue che è, lui lavora con gli effetti digitali fa, fa anche 3D e tutte queste cose qua. insomma io non so bene cosa fa però so che le fa queste cose eh, infatti la Tigre Zone di CGI fa schifo come è fatta l'idea è bella, fa schifo come è fatta mm, la tamarria di quella scena può anche essere divertente ma la Tigre è fatta male e questo eh, rompe la sospensione dell'incredulità. che può esserci anche in un film stronzo come questo stronzo in sesso buono cioè il film stronzo inteso come per esempio il film che ho visto che non è un, non è un horror anche se ci sono scene gore e violente eh, l'altro giorno perché avevo comprato la steelbook a 2 euro da ogni euro di, si chiama Beach Slap ed è un exploitation moderno, tutto quello che vuoi, che poi ho scoperto diretto dal regista di Baywatch, non so, comunque. Alla fine però è una tamarrata che è divertente, cioè regge, tutto, c'è cioè il suo stile. Secondo me funziona come film. Poi c'è chi potrebbe anche definirlo un guilty pleasure o, pleasure o un, comunque un cult per lui, ecco. A me è piaciuto, non, però non, mi ha divertito, mi è piaciuto. Poi vabbè, ci sono tantissime attrici bellissime, molto sexy, molto, molto belle, proprio topo, Cioè, detta proprio in parole povere, topone. E, e cavolo, è un, non so, un po' così, un po', un po hot, eh, un po' hot. Magari il maschio sensibile ci rimane un po' soggiogato, ecco. Io ci sono rimasto soggiogato perché comunque... Unire, unire il divertimento cinematografico a questo più eh, lo so lo trovo stimolante mi piace molto anche nell'horror la parte sexy eh. quindi poi, questo non è un horror però è una tamarrata ecco, l'army of the dead non è, una, non è quello per fortuna poi però però ecco la tigre in CGI anche no poi vedremo che, che cos'è alla fine sta questo coso che arriva su Netflix tra l'altro tra poco eh, andiamo giù vediamo cos'altro dice di interessante